Ferentinos dialect verb da Iepur Sudfrentino Indicativo presente dei verbi da salire a stare Salire Ie accec, tu accecchi, iso accec Noi accecamo, uo accecati, iso acceccano Scavalcare Io scavallo, tu scavalli, iso scavalla Noi scavalliamo scavallata e si scavallano. Scendere. I cali. Tu cali e si cala. Non caliamo. e si calano. Scherzare. Io scherzo. Tu scherzi e si scherza. Non scherziamo. Poi scherzata e si scherzano. Scivolare. Io scivolo. Tu sciuli. Isso é chula. Nós chulamos. O Scrivere. isso é escrevo. Tu escrevi, isso scrivo. escrevo. Nós U O escrevido, isso é escrevo. Escostar-se. E é um escorso. isso é escosta. escostamos. U scostate e si scostano. Scrostare. Gestrost. Tu scrosti Noi e si scosta. Nos crustamo. U scrostata e si scostano. Sederci. Gemassette. Tu d'assetti e si s'assetta. Nos acetamo. U assetata e si s'assettano. Segare. Io seguo. Tu sighi, e si se segui. No seguiamo. O e si se seguono. Sgroppare. Io sgroppi, Tu sgroppi e si sgroppa. No sgroppiamo. O si sgroppano. Spegnere. Io smorzi. Tu smorzi e si smorza. No smorziamo. U smorzate, e si smorzano. Spendere. Gli spenn. Tu spenni, i si spen. spunnimo. spugnimo, u spugnite, si spennano. Spingere. Je è Tu folli, i si folla. nu folliamo u fullate, issi si follano. Sposarsi. Jemos Pós, tudo espusi, e se suposa. Nós nos posamos, ou nos posamos, e se suposa. Spostar. Jemos Pós, tudo esposti, e se suposa. Nós nos postamos, ou nos e se suposa. Spregar. E se tu spreghi, e se sprega. Nos progamos, os progada e se espregam. Stare. Yes, Tu stai e se está. Nos tamo, o estado e se estáo.